Caccia alle uova, una nuova risorsa creata per i più piccoli. In questo gioco potranno scegliere il loro coniglietto preferito che li accompagnerà in tutte le attività. In questo gioco i bambini dovranno aiutare coniglietto a trovare quattro uova nascoste se riusciranno nell'impresa riceveranno anche una sorpresa finale la risorsa è stata creata per essere utilizzata sia nella scuola dell'infanzia che per le prime classi della primaria infatti in ogni attività è possibile accedere all'audiolettura le quattro attività sono differenti e ogni volta che i bambini troveranno un uovo, magicamente apparirà nel loro cesto. Spero che questa nuova risorsa vi piaccia, io mi sono divertita tantissimo a realizzarla per voi. Ciao a tutti e buona Pasqua da Kiki!